Se dovessi fare 30 minuti di corsa io utilizzerei la Glycerin, se dovessi farne solamente 60 un pochino più brillanti utilizzerei le ghost. C'è un po' di vento oggi, non è così facile fare il video così come non è facile fare un confronto tra due scarpe di marchi diversi e di conseguenza mi astengo per il momento di farle se volete comunque scrivetemi qua sotto cosa vorreste comparare invece per quello che riguarda due scarpe dello stesso marchio è abbastanza più facile però da un certo punto di vista serve davvero il microscopio per confrontare per esempio le Ghost 13 con le Glycerin 19 entrambe scarpe del marchio Brooks una uscita alla fine del 2020 l'altra all'inizio del 2021 delle Ghost 13 e delle Glycerin 19 abbiamo già fatto diverse recensioni dettagliate ve le allego qua sopra oggi si tratta solamente di fare un piccolo confronto però in questo caso serve davvero utilizzare un microscopio andando in negozio avreste comunque sicuramente più eh, supporto e tra l'altro sono curioso di raccontarvi cosa ne penso dello strumento del negozio che secondo me ha un grande valore aggiunto in 90 secondi facciamo partire il cronometro vi racconto in che cosa si differenziano queste due scarpe in quattro mosse in primo luogo il drop e il peso 280 grammi per le ghost 13 289 per le Glycerin di 19 una le GOS 13 hanno un drop 12, mentre le Glycerin 19 hanno un drop 10. Secondo me la differenza di peso e di drop non è così sostanziale che vi possa far scegliere una piuttosto che l'altra. Dal punto di vista dell'intersuola, dell la Glycerin 19 ha una mescola a singola densità, il famoso DNA Loft, mentre la GOS 13 ha una mescola doppia di densità, sia il DNA Loft che il Biomogo, che è quello, tra virgolette, più ecologico, e che è fondamentalmente un po' più duro, sappiate però che le Glycerin 19 hanno anche 4 mm di intersuola in più che permette di conseguenza di avere una scarpa leggermente più morbida. Mi hanno tra l'altro detto che rispetto alle 18 le 19 sono sostanzialmente più morbide ovviamente è sempre una questione di confronto sappiate che secondo me sono sicuramente più morbide ma non le più morbide presenti sul mercato anche le tomaie sono davvero molto simili secondo me la Glycerin 19 è un po' più avvolgente quindi attenzione al numero tra l'altro la Glycerin non ha rivestimenti sintetici sui lati e di conseguenza probabilmente è quella che secondo me vi raccomanderei a condizione però di scegliere il numero giusto Infine il battistrada è sicuramente più leggero sulle eh, Glycerin 19 mentre eh, ci sono dei tacchetti più importanti sulle Ghost 13 che quindi vi consentirebbero di correre, vabbè stiamo arrivando all'estate, durante l'inverno in maniera più precisa e avere un grip migliore. Ma per capire cosa significano queste quattro variazioni rispetto al comportamento nella corsa Lascio al mio amico e prode podista eh, Andrea Soffientini il racconto nel comportamento nella corsa. Sappiate che ci abbiamo corso oltre mille km, di conseguenza chi meglio di lui eh, ci possa raccontare come queste scarpe si sono comportate. Io nel frattempo vado a bermi un coffee, anche perché in questo momento fa un freddo incredibile che ci impone di utilizzare. Qualche materiale più tecnico, purtroppo non ho quello Brux, però cerco di andare a capire se si può comprare su internet. Ci vediamo alla prossima, Stay Strong e Keep Running. Tra l'altro, Andrea, ti, ti vedo indaffarato a rispondere a tutti i commenti che ti stanno ponendo uh, sui uh, tuoi vari social. Uh, mi chiedevo, ma stai bene dopo il, dopo il vaccino? Dopo il vaccino non sono stato benissimo, adesso sto bene. Sto aspettando che mi richiamino per fare la seconda, la seconda dose. Ma com è andato il, come sono andati i giorni successivi? Sì, I giorni successivi sono stato... Capo, martedì sono stato cappottatissimo mercoledì un po' meglio, giovedì ancora un po' meglio, da venerdì non avevo più niente. Hai comunque corso oppure no? Sì, sì, no, ho corso, ma ho provato a correre al martedì mattina, dopo al martedì pomeriggio ho dormito praticamente fino alla sera perché ero disastrato, i giorni dopo ho corso, ma sempre con, con difficoltà diciamo. No, il mercoledì dopo ho corso bene al pomeriggio, in effetti mi ero chiesto questa cosa, cioè non mi spiegavo questa cosa perché comunque Uh, fisicamente ero stanco e stravolto, ma sono riuscito a correre beh, per un lento, voglio dire. Non, non ho fatto pista quella settimana lì, ho tirato Andrea il giovedì, mi sembra. Si sente anche l'età, no? <ride> l'età si sente. Infatti volevano farmi il Pfizer alla fine hanno deciso per la l'AstraZeneca. Quindi... È andata così. Eh, ascolta, oggi parliamo del confronto tra le Ghost 13 e le Glycerin 19 eh, cosa ne pensi di queste due scarpe? Qua c'è da fare un po'... Intanto stavo cercando di sentirle in mano perché per capire davvero la differenza di peso mi sa che è davvero minima. È un po' quel grosso problema che c'è tra, tra la Nimbus e la Cumulus di Asics. Lo so che Max non vuole fare confronti, eh, però io lo faccio. Sono due scarpe davvero molto simili secondo me. Adesso ormai sono quasi pareggiate, davvero sento poca differenza tra una e l'altra. Credo che la, la Glycerin abbia qualche millimetro in più di schiuma e per il resto hanno una concentrazione talmente simile della scarpa che secondo me eh, davvero è una scarpa da lento per, per chi pesa dagli 80 kg in giù e l'altra diventa una scarpa da, da lento per chi pesa dai 70 kg in giù, questa è la grossa differenza che trovo. La risposta nella corsa è praticamente identica con una e con l'altra, quindi due scarpe davvero lenti non, ha, non direi da, da lavori veloci, anzi Qualche atleta di mia conoscenza fa i lavori con, con le ghost, non so come faccio. Io davvero faccio una fatica incredibile ad usarle per un letto svelto. A livello di tomaia quali differenze hai notato? Ma eh, non lo so, ditemi voi, la tomaia è praticamente identica. Eh, sono imbottite praticamente uguali ovunque, sia nel tallone, Nell'avampiede sono, sono traspi poco traspiranti uguali, anche le, come si chiamano, le, i laccetti sono praticamente identici, i colori, sono, cioè, i colori no, non, non sono identici, però è una scarpa molto, molto simile anche per la tomaia, anzi direi che è quasi la stessa tomaia, non noto differenze tra una e l'altra. A livello di spazio nell'avampiede cosa dici? Ecco, no, è vero, è vero, bravo, bravo. A, a livello dell'avampiede era, era un attimino più comoda la un attimino più, più spaziosa. Infatti la, la Glicerin 19 risultava un attimino più stretta nell'avampiede, soprattutto nella zona del mignolino. E invece a livello di stabilità, dimenticando ovviamente la versione GTS, cosa dici? Ma come guarda, davvero io. Sfido chiunque a mettere su una Ghost, ripeto, magari sotto i 70 kg, meglio ancora. Una differenza tra una Ghost e una Glycerin cioè, è, è davvero pochissima. Quindi se il loro lato di forza, anche per essere scarpe neutre, erano molto stabili, sia Ghost che Glycerin eh, dico che sono tutte e due molto stabili. E Invece Andrea, a livello di velocità, sicuramente queste scarpe l'utilizzo al massimo potrebbe essere quello del, del Fartlek. Eh, cosa dici? Eh allora, il problema è siamo sempre lì. Secondo me è una scarpa tradizionale eh, che fa, fa correre appoggiando di tallone e poi facendo, come si chiama? Rullata. Rullata, ecco mi scappava. Diciamo che è una scarpa che, che fa fare la rullata completa e, e quindi dipende un po' dall'atleta. Diciamo che per le velocità eh, io fati farei fatichissimo ad usarle per fare i fartlek perché ho bisogno di una scarpa che invece mi faccia atterrare di avampiede. Eh, diciamo che per un amatore mh, potrebbe essere una scarpa per fare i fartlek, però forse lì preferirei, per chi pesa sopra gli 80 kg, utilizzerei comunque una un'accoppiata Glycerin Ghost piuttosto che, che solamente la Glycerin per fare i, i fartlek. Quindi se dovessi fare... Qualche lavoretto un attimino più svelto, comunque utilizzerei una ghost, che quei pochi grammi in meno e gli danno un pochino più di velocità, diciamo. Anche un pochino di impostazione, essendo un pochino più bassa, gli può dare un pochino più di velocità, però davvero non, non vi aspettate una grossa differenza tra una e l'altra. Quindi sono davvero due scarpe da lenti, secondo me una per, per chi pesa un po' di più, e una per chi pesa un po' di meno. Invece a livello di battistrada abbiamo visto che sono leggermente diverse, cosa ne dici? Leggermente diverse, mi sembra che abbiano messo più gomma qua a memoria, sì, no, più continua forse. A vedere la... no, il battistrada è praticamente molto simile, cioè molto simile, diciamo che i punti di contatto sono praticamente gli stessi. Sembra diversa la gomma però, quella della Ghost mi sembra anche più nera, non lo so, è proprio... Sembra... sembra diversa la vulcanizzazione della gomma, eh, però fondamentalmente usura praticamente zero. Io l'avevo avevo portate sui 300 km forse le Ghost e già sui 200 le Glycerin, ma segni di usura pochissimi sicuramente hanno più, più carro armato, sono più intagliate diciamo le, le ghost, hanno più zona di, di grip e quindi secondo te da quel punto di vista dovrebbero aiutarti meglio nei cambi di direzione? sì ecco poi un'altra cosa che, che mi veniva in mente è che dicevano che erano instabilissime, instabilissime Scivolavano un sacco sulla, sul bagnato invece avevo provato le Ghost sul bagnato ultimamente in Lombardia ha piovuto niente invece le Ghost avevo avuto la sfortuna di usarle sul, sul bagnato e devo dire che, che erano nettamente migliorate rispetto a prima. E quindi se dovessi suggerire una piuttosto che l'altra diresti sotto i 75 kg Ghost, sopra i 75 kg. 5 kg glicerin. sì, assolutamente sì. E anche perché al dire il vero una, se posso permettermi, se avete un'altra scarpa da lente, pesate comunque 70 kg. Una glicerin come scarpa da, da riposo quindi quei giorni in cui vi sentite stanchi non è malsana come idea per dire, anche io eh, prediligo una scarpa super ammortizzata per i giorni che sono davvero stanco quindi eh, Magari domani mattina sono bello fresco, utilizzerei la ghost, magari domani mattina mi sveglio, non ho voglia di correre, sono stanco, mi devo trascinare. Utilizzerei una glycerin. Se dovessi fare 80 minuti di corsa, io utilizzerei la glycerin, se dovessi farne solamente 60 un pochino più brillanti, utilizzerei le ghost. E invece a livello di protezione, cosa dici? Eh, prende... Era questo il discorso che ti dicevo: secondo me vale la pena. Cioè io per dire le se avessi la possibilità le prenderei tutte e due quando ho bisogno, quando sono quei giorni lì utilizzerei delle scarpe un po' più protettive come le Glycerin e in altri giorni le Ghost. Comunque se io, se io le avessi tutte e due nel mio parco utilizzerei il 60% delle mie corse le Glycerin e l'altro 40% le Ghost. Se invece dovessi sceglierne una delle due eh, andrei sul peso quindi sopra i 75% utilizzerei le Glycerin sotto le Ghost. Invece, ultima domanda, se dovessi fare delle, delle ripetute, eh, prenderesti una delle due oppure andresti direttamente di Hyperion? Tempo o qualcos'altro? Mitzke, ci vai giù due no? Beh, no sicuramente prenderei un'altra cioè un scarpa. Io consiglio vivamente di prenderne sempre due di scarpe, tanto alla fine se dobbiamo fare i lavori e i lenti. Uh, utilizzare una sola scarpa ci dura un mese, se invece ne compriamo due ci durano due mesi. Quindi la spesa è praticamente la stessa e no, non le utilizzerei... se, se dovessi usare una scarpa singola comprerei la Ghost, ma il mio consiglio è sempre di, di affiancargli un'altra scarpa, uh, ci sono anche le lounge che a me non hanno fatto impazzire sempre per il solito problema della, della transizione tacco punta, quindi se dovessi decidere Uh, sì, lei perio tempo però costicchiano quindi boh, li vedete un po' voi. Va bene, Se... grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Io però adesso lo voglio vedere box dei video che si muove così. <ride>